Ricordate il video precedente in cui Vanessa e Anastasia mi rubano il cellulare mentre io riposo? E cosa fanno? Decidono di fare gli scherzi telefonici ai miei amici, nemmeno ai loro, bensì ai miei. E quindi io, che sono un pochino vendicativa, ho acquistato degli scherzi di carnevale da fare proprio a loro due. Adesso sono a scuola, ma quando torneranno non sanno che cosa li aspetta. Vi mostro la confezione di questi scherzi. Ovviamente non ve li farò vedere perché non vi voglio togliere la sorpresa. Ma gli scherzi sono questi. Questa è la scatola che mi è arrivata. E qua ci sono tre scherzi che non vedo l'ora di fare. Non vedo l'ora che escano da scuola. Ma guardate qui questa merenda deliziosa che sicuramente apprezzeranno. E appena vedranno la confezione faranno a botte pur di mangiarle. Poi abbiamo questa confezione di cicche misteriosa ed infine abbiamo questa confezione che io non ho ancora aperto e che aprirò oggi con voi ecco qua ho aperto la confezione abbiamo una scatoletta carinissima che quasi quasi confeziono come regalino così penseranno che io gli ho voluto fare un regalino per gli ottimi voti che prende a scuola soprattutto vanessa quindi, amici, non apro la scatolina perché, come vi ho detto prima, non vi voglio togliere la sorpresa. Quindi ci vediamo alle quattro e mezza con gli scherzi a Vanessa e Anastasia, Io non vedo l'ora di vedere la loro lezione. voi ci vediamo dopo con le mani tutte sporche. Ciao! Siamo arrivati a casa, Vanessa e Anastasia sono uscite da scuola. Anastasia purtroppo si è addormentata, quindi il primo scherzo vorrò farlo a Vanessa. Devo solo trovare il momento giusto per farlo. Poi quando si sveglierà Anastasia procederò. Ci vediamo dopo. Ciao. Sono fatto, sarebbe... Adesso la chiave. Vanessa! Vane! Vieni a fare le merenze. Ti ho comprato le patatine, mm -hmm. non ho trovato proprio quelle originali, ho trovato solo queste, però ti Perché? piacciono sicuramente. Hai fame? Sei contenta? Dai! Ma sei fa? No, no ora sono lo schi. Ah, ma sei scema? succederà, ma tra poco il secondo scherzo mi vado a cambiare. Ok ragazzi, mi sono cambiata perché ero bagnata Francia, ma nel frattempo si è svegliata Anastasia, quindi ho deciso di fare questo scherzo proprio a lei. La chiamo e vediamo cosa succede. Anastasia! Ani, vieni amore, vieni un attimo. Ciao amore. Ciao amore mio. Amore mio bella. Senti un po', com'è andata oggi a scuola? Bene. Tutto bene? bene. Hai giocato con le tue amiche? Sì. E hai fatto tutta la pappa? Senti un po', la mamma ti ha voluto fare un regalo. Perché sei bravissima all'asilo. Le tue maestre mi dicono che ti comporti bene... Che mangi? Sì, tu sai che ha già detalino? Davvero? Amore! Sì. Senti un po', lo vuoi aprire questo regalino? Sì. Eh? Dai, aprilo! Eh, guardate un po' che bruttino che okay? è, guardate come funziona questo scherzetto e lui ti esce sulla mano Fa un po' ah, senso, E' un camorbino Sì. Vediamo se ci casca. Lo sai che Vanessa mentre tu facevi la nanna mi ha lanciato un bicchiere d'acqua addosso perché gli ho fatto lo scherzo delle patatine? È sì, sì, allora. stata monella Monella. Eh, poi la mamma te lo fa vedere, va bene? Eh? Prova a frito. E io ho fatto l'anime. È finto, ma sembra vero. È morbidissimo, si muovono tutte le zampe. Vero? Ah. Ah. Sì. Ah. Ah. Sì, è vero? Vediamo. Andiamo? Sì. Eh, insomma, se avete, qualche eh, amico, se avete qualche amico che ha paura dei rami, questo è perfetto per farlo proprio morire dalla paura. Allora, ragazzi, abbiamo una paura mm -hmm. dei rami. Abbiamo la sanofa, è molto cane non, non hanno più paura, vero, mamma? Eh sì, perché è finto, sì. è un gioco. L'ho già detto io. Lo so, mamma, l'hai già detto tu. Però è vero che anche se sai che è finto fa schifo lo stesso, <ride> vero? Dove le dai, prima, ah, prima quando l'ho ah! <ride> provato gli sono rimaste le zampine chiuse a metà guarda, guarda gli sono rimaste le zampine chiuse a metà pu pu andiamo eh, possiamo... che ti arriva in faccia eh? dai <ride> <ride> eh, la guarda guarda quelli rimangono le zampine chiuse a metà guarda Ah, che schifo che fa, va ah, bene. Sì. Andiamo a provare a fare lo scherzo a Vanessa. Quello della cicca che arriva la cicca, pum e gli fa la baby, Ok, sì. ci vediamo dopo. Ciao, Vanessa è in cameretta. Vediamo cosa sta facendo, Vane. Ciao. ciao, ciao, amore. Ciao, ciao. ciao. che fai, amore? Ah, che brava. Con le Barbie? Sì. Nella casa delle Lolle? Sì. Ah, amore. Tutto bene? Sì. Eh? Hai fame? Perché non mi guardi? Sei arrabbiata con me? <ride> cosa c'è? Perché sei arrabbiata? Senti, amore, volevo fare pace un attimino con te. E ti volevo offrire una cosa che ti piace tanto e che non ti voglio mai dare. Facciamo pace? Guarda che sei tu che mi hai buttato l'acqua addosso, eh? Sono io che dovrei essere arrabbiata con te. Ti amo. Una cicca, so che ti piacciono tanto io sono diverse, dalle altre. Sì, sono nuove, sono buonissime. Mamma mia, una menta freschissima. Dai. Dai. Ma amore, ti ha fatto male il ditino, così impari... Ad avermi buttato l'acqua addosso, amore, scusami, scusami tanto, lo sai che la mamma non è vendicativa per niente? Senti, eh. ascoltami un attimo. Mm? Dai, che carnevale, a carnevale ogni scherzo vale, non fare la permalosa! Questi scherzi se vuoi li puoi portare a scuola e farli ai tuoi amici, va mm, bene, eh? ma sei arrabbiata può, ma, si ma si portare, sei arrabbiata fa niente glielo dico io alla maestra che li puoi portare eh? facciamo pace? va bene pace, pace, carote, patate e pum senti salutiamo i nostri amici? ti sono piaciuti questi scherzi? sì ah, abbastanza ma sei proprio offesa, ma guardala È offesa, è offesa Guarda la mano guarda guarda, guarda, guarda, guarda, una cosa strana Guardala, guardala, guarda. No, no, no, no. Dai, cucciola Amici, Vanessa si è arrabbiato Non gli piacciono gli scherzi, li può fare solo lei Lei crede di poterli fare solo lei Non ha capito che la mamma li fa più di lei Vero, amore? Chi? Dai, bacino? No <ride> Ciao amici, se il nostro video vi è piaciuto, cosa dobbiamo fare? Iscriviti iscriviti. Iscriviti Iscrivetevi al canale, attivate, attivate. la campanella, Mettete mi raccomando. E <ride> non e lasciate un bel pollice in su mettetelo anche quello E condividete il nostro video con i vostri amici mm, Ciao Con le mani tutte Del sporche